Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, soprattutto grazie a Frank e a Sara che ci aiuterà a tradurre. Eh, per me è un piacere perché ebbe l'occasione già di presentare un libro un bel po' di anni fa, il Salone del Libro, Il Negro Io, eh, di Frank e devo dire anche da suo appassionato lettore perché i suoi libri hanno molto di antropologico, sono sempre dei viaggi nella differenza. Lui è un scrittore, forse un po' anomalo perché non scrive romanzi nel senso letterale, ma parte sempre da un'idea o di un concetto e poi col modello del reportage eh, arriva a indagare molti aspetti che non sono strettamente solo legati all'oggetto del libro ma a temi eh, molto, molto più ampi eh, oggi siamo qui a parlare di Noi umani, l'ultimo libro eh, di Frank che parla di paleontologia, potremmo dire, no? E tutto ruota attorno a Flo. Flo lo chiamiamo confidenzialmente l'Homo florensis, lo scheletro di, di un uomo preistorico trovato nel, nell'isola di Flores, nell'arcipelago indonesiano. Allora la prima domanda è perché parlare di Flo oggi? Chi è Flo e perché parlare di Flo? I was amazed when Flow was presented to the world in 2004. I think like many, many others, many other earthlings, because it was in all newspapers and all news outlets, and it was on the cover of Nature magazine, and the headline was, A New Human. Mm -hmm. So as if you find a lost family member, uh, but in this case, um, The family member was uh, dwarf-sized, one meter tall, uh, flat feet, weighing only 25 kilos, uh, nicknamed the Hobbit, not only Flo, the Hobbit. And um, he, she, they lived along with us until fairly recently. And more, more interestingly, I think they upset the idea, the existing ideas, of Who we think we are where we come from human evolution. Um, everything was uprooted. I find it endlessly interesting. Allora, devo dire che anche io quando ho scoperto l'esistenza di flow. Eh, sono rimasto di stucco perché non me l'aspettavo, sono rimasto assolutamente sorpresissimo, un po' come tutti, come tutto il mondo è rimasto sorpreso di scoprire che eh, Flo eh, era lì, esisteva, noi non lo sapevamo. Eh, ne hanno parlato tutti i giornali, era sulla copertina di Nature e eh, c'era questo titolo a caratteri cubitali, A New You Human, un nuovo umano, un nuovo essere umano un po' come fosse un parente che un parente che ci eravamo persi di vista tanto tempo fa e ah, oh, rieccolo, guarda un po'. In realtà sì, è un parente però un parente un po' particolare perché eh, se vogliamo è eh, un, chiamiamolo affettuosamente un nanetto, perché è alto un metro più o meno, ha i piedi piatti, pesa circa 25 kg e oltre a essere chiamato Flo, pensate un po', lo chiamano anche Lobbit. Vabbè. E, insomma, lui, lei, eh, loro, eh, diciamo, Flo ha vissuto qui con noi fino in fondo a tempi abbastanza recenti. Ma la cosa che è più sconvolgente, se vogliamo, è il fatto che quando si è scoperto del, di Flo. E eh beh, eh, è un po' andato tutto a suo quadro, quello che era la nostra, la nostra, il nostro pensiero su chi siamo, la nostra idea di da dove veniamo e anche la teoria dell'evoluzione. Insomma, tutto eh, ha un po' scompaginato eh, tutte le carte e per questo secondo me era molto interessante, Flo. Bene, e in effetti... Eh... La scoperta di Flo e tutto il racconto che Franci fa è interessante perché per certi versi ripercorre eh, la ricerca di quel famoso anello mancante, da no? cui eh, gli scienziati sono andati spesso alla ricerca, cioè dove è avvenuto quel passaggio dalla scimmia eh, a noi dove necessariamente doveva esserci e questo sembrava, poi vedremo, che forse Franci spiegherà che non è andata così però rimette, come spesso accade poi in, soprattutto negli studi della paleontologia, una scoperta rimette in gioco tutto il sistema che avevamo costruito di classificazione, perché ogni volta una scoperta rimette tutto a, a, in una dimensione nuova, o in un rapporto nuovo tra, eh, tra di loro, anche perché sembra che un po' la scienza occidentale abbia la necessità di classificare. Ecco. Quindi, che posto dare a flow ecco quello è il problema poi abbiamo anche delle immagini yes, uh, yes but it's interesting to see um uh the need to classify as you say uh, our longing for um like reason it it should make sense that we are here that we have evolved we want to know how I think it's not wrong to be curious Um, uh, but but we, all, we also, I think, always have to question our prefixed ideas and assumptions because flow is, is really rocking the boat. <laughs> uh, this, is some, this is Flores, Indonesia. I was there with my daughter. She was 15 years. This is the cave called Liangbua, the cold cave, limestone, where she was found. Flo, eight of them, eight of the, t the tiny humans, the hobbits. It's like a natural cathedral. You have a duomo. They have a natural one. And Flores, this is interesting. The guy who tried to find him but did not find him. This is today. But this is what they found, um, actually a complete skeleton and the remains of seven others, which is enough to establish them as a different species. But now the interesting thing is that alongside the bones of eight small-type human beings, Homo floresiensis, they found the remains of a stork extinct, and the stork was two meters tall. Mm -hmm. Then they found the remains of rats, different types. Rats are small, we think, but the rats they found, they had the size of a pig. Then they found the remains of elephants. Elephants we consider to be big. But the elephants they found were like the size of ponies. So on Earth, in a certain cave, at the other side of the globe, there used to be a world in which what we considered to be big was small. And what we considered to be small was big. And I thought, like, okay, let's go inside the cave, but it's not Alice in Wonderland. Let's go down the rabbit hole. But it's not it's non-fiction, it's true. What does it tell us about how we see ourselves? E okay. quindi. Tornando a quello che dicevamo prima, appunto la classificazione, sì è vero c'è una necessità di classificare, di dare un po' un senso, di avere un approccio logico a tutto quello che ci riguarda e secondo me ha anche un senso che ci poniamo delle domande cercando delle risposte logiche, ovvero chi siamo, da dove veniamo, assolutamente non è sbagliato essere curiosi, però secondo me è anche molto importante che non perdiamo mai di vista la necessità di non restare, ehm, come dire, eh, fissati su certe idee perché a volte uno ha un'idea preconcetta e invece magari le cose possono poi eh, cambiare ed effettivamente Flo ha fatto proprio quello, ci ha dato un bello scossone a tutto e abbiamo un po' dovuto ripensare cose che noi davamo assolutamente per scontate. Le foto che avete visto poc'anzi, c'era un'immagine appunto di eh, Frank con sua figlia, quindicenne, allora, proprio sulla famosa isola di Flo in Indonesia, quindi molto distante da noi, e quella è la, eh, la, la grotta appunto dove hanno trovato questi, eh, questi, questi resti, assolutamente una scoperta rivoluzionaria in eh, questa grotta che si chiama Liambua, cioè eh, grotta fredda in sostanza, e cosa hanno trovato? Hanno trovato appunto dei, eh, avete visto l'immagine di un, un, eh, un autoctono che pensava di aver trovato qualcosa, invece poi no, e poi Invece avete trovato invece, avete visto invece proprio il posto dove hanno trovato questi resti così, così incredibili. E cosa hanno trovato? Di questi, chiamiamoli Hobbit, eh, che li chiamiamo così, ma con affetto: eh, hanno, ne hanno trovati eh, 8 addirittura in quella che avete visto poi invece l'immagine della natura è una sorta di cattedrale naturale noi abbiamo il, du il duomo voi avete il duomo in italia ecco loro lì invece hanno una cattedrale naturale e quindi eh, che cosa hanno trovato hanno trovato eh, questi resti e i resti erano quelli che avete visto avete visto uno scheletro hanno trovato uno scheletro praticamente completo integro più eh, parti di altri sette il che vuol dire che in tutto ce n'era otto, il che vuol dire che in tutto in quella caverna, in quella grotta erano, erano seppelliti si trovavano otto eh, creature umane di una specie diversa però dalla nostra. E la cosa interessante non è soltanto che, hanno, che si siano trovati questi resti umani, chiamiamoli così, ma che cosa si è trovato? oltre agli umani perché oltre a questi piccoli eh, Homo floresiensis come appunto si chiama questo Hobbit eh, cosa hanno trovato? Hanno trovato quella che vedete ancora qui alle nostre spalle cioè una cicogna resti di cicogne che però le cicogne da noi non, non sono proprio così invece lì le cicogne erano alte due metri poi hanno trovato dei resti di ratti Adesso i ratti noi siamo abituati a pensarli magari grossi, ma sempre a dimensione ratto. Invece lì i ratti avevano le dimensioni di un maiale. E poi hanno trovato i resti anche di elefanti, elefanti che noi siamo abituati a immaginare essere dimensione elefante, quindi grossi. E invece no, erano in questo caso dimensione pony, l'elefante. Per cui in sostanza, cosa è successo? Che. Sul nostro pianeta, in una grotta, dall'altro capo del mondo, si è trovato qualcosa che ci rivela l'esistenza di, di una vita, di un mondo in cui le cose che noi diamo per scontato che siano grandi erano piccole e le cose che noi diamo per scontato che, so, che siano piccole erano molto grandi. appunto. E, tutto questo appunto mi ha fatto pensare, eh, ma eh, effettivamente eh, voglio andarci anch'io in questa grotta, voglio vedere assolutamente cosa succede, cosa, cosa è successo in questa, in questa grotta e un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie mi sono avventurato su questa strada e come Alice mi sono un po' perso, devo dire, perché era tutto così affascinante, ma la cosa più affascinante di tutto era che non era una favola, era tutto vero. Grazie. Beh, intanto eh, devo dire che questa, questo racconto delle diverse dimensioni no, ricorda molto un bellissimo passaggio dei viaggi di Gulliver, quando Gulliver si trova sempre a essere sbagliato nel posto giusto, è troppo grande tra i dipuziani, troppo piccolo tra i giganti. E a un certo punto dice proprio vero che è grande e piccola è questione di punti di vista, no? E quindi ci dovrebbe aiutare un po' anche But Gulliver made it up eh, sì, però, poi, eh, però lui se ne era un po' inventata la faccenda, la riserva però. Eh. <ride> e, no, invece, ecco, tornando a, alla nostra grotta, rimaniamo in questa grotta visto che ci siamo arrivati. La, il racconto del libro è interessante perché da un lato c'è la vicenda della scoperta scientifica e tutto ciò che comporta, ma dietro alle vicende scientifici ci sono delle storie umane, molto umane e eh, potremmo dire che due sono i grandi personaggi a cui ruota attorno tutta la ricerca uno è quello che stesso Fein definisce un eroe tragico che è padre Verhoeven e eh, adesso poi ci fa abbiamo visto anche eccolo qua il quale per primo forse intuisce che lì ci sono qualcosa ma non scava abbastanza trova qualcosa ma non trova l'uomo eh, e poi invece c'è Eugène Dubois, eh, l'altro grande paleontologo, che è il protagonista eh, poi del racconto. Ecco, raccontare anche le storie di tu e come si intrecciano poi, ecco, nella scoperta scientifica, dietro ci sono delle storie umane, molto umane, anche di, di piccole cose, di tragedie che finiscono, perché qualcuno risulti vincitore e qualcun altro dimenticato quasi dalla storia. I think anthropology is a weird science. I know, Marco, you are an anthropologist. But it's the study about who we are, who we think we are. And you cannot be separated from what you study since you are a human. So this is a paradox. You study what you are or what you think you are. Uh, This is one of the fundamental problems. If you study uh, the stars, astronomy, okay, you look at the stars and you try to make sense. If you look at anthropology, you look at yourself. That makes it more complex. And I found that, that, that on the journey, I like to travel, I like to ask questions, I like to invite you as readers to come along with me to see what I see or to question what I question, I found very, very characteristic, endlessly interesting paleoanthropologists. Like a priest who is supposed to look up to the heavens, who devoted his life searching for clues about where we come from. Ma Marco, diciamo che l'antropologia sicuramente secondo me è una scienza un po' strana e tu essendo antropologo sicuramente mi darai ragione in questo senso, nel senso che l'antropologia che cos'è? La scienza che ci porta a chiederci chi siamo, ci porta a chiederci da dove veniamo e eh, ci porta anche a, eh, a domandarci, eh, come dire ha una difficoltà di fondo perché non ci permette di separare noi stessi dall'oggetto del nostro studio perché siamo noi stessi l'oggetto del nostro studio questo è un po' una, un paradosso no? che caratterizza appunto l'antropologia, perché l'astronomia studi l'astronomia, guardi le stelle studi le stelle, ok invece l'antropologia studi te stesso, la cosa è molto più complicata effettivamente quindi quando mi imbarco in questi miei viaggi eh, quello che faccio è porre tantissime domande a me stesso per cercare di trovare delle risposte e ovviamente scrivendo un libro eh, invito i lettori, invito tutti voi a vedere le cose tramite i miei occhi, a porre le stesse domande anche voi, magari a trovare delle risposte anche diverse. E devo dire che ho trovato in questo viaggio in particolare, eh, mi sono imbattuto appunto in una come dire, in un tipo di antropologia un po' particolare, la paleoantropologia, eh, grazie a questo eh, prete che vedete appunto, ha citato anche Marco prima, questo prete che vedete nell'immagine qui dietro, il quale in teoria doveva passare la sua vita e magari lo ha anche fatto a guardare il cielo e a guardare su in alto eh, e poi in realtà l'ha passata con gli occhi ben fermi sotto terra addirittura scavando per cercare di scoprire cosa c'era sotto, trovare degli indizi per capire da dove veniamo. Tra l'altro la cosa curiosa è che eh, Padre Ferri nella sua ricerca dell'origine umana va contro gli insegnamenti della sua stessa chiesa che in realtà prevede che siamo stati creati da una divinità e invece lui in qualche modo si contraddice um, what makes humans interesting because Not what you think they are. Uh, when I tried to investigate the life of Father Verhoeven, um, immediately I came across his wife. Wow, what about celibacy? Isn't that one of the, well, at some point in his life, he married an ex-nun. And one of the rats, the giant rats that he uncovered, unearthed in the cave of Liang Bua, he scientifically named after Paula. Oh. Uh, it's, uh, oh, I forgot the name. There is one rat called Father um, Verhoeveni e c'è un papa Paola, che è stato chiamato dopo lui. Quindi, cose succedono nella vita, non li? Effettivamente sì, ma in fondo è proprio per quello che è interessante vedere chi sono gli esseri umani, come si comportano, quante contraddizioni li caratterizzano, e per questo per me mm è -hmm. stato mm assolutamente... -hmm. Molto interessante scoprire, indagare proprio la vita di padre Verhoeven, per l'appunto, eh, il quale in primis, non solo facevo quello che dicevi tu Marco, ma la prima cosa che ho scoperto è che aveva una moglie e mi sono chiesto, ma scusa, non era un prete, com'è che aveva una moglie? E invece sì, aveva una moglie ed era addirittura una ex suora, sua moglie, pensate un po'. Uh, e tra l'altro uno dei topi giganti dei ratti giganti che sono stati scoperti proprio da padre van Hoeven eh, a Liambua uh, eh uno di essi porta proprio il nome di sua moglie adesso il nome preciso non me lo ricordo ma se c'è uno, uno di questi uh, ratti appunto che si chiama uh, padre van Hoeven e, e, e poi ha un nome scientifico stessa cosa per Paola sua moglie so if you find an extinct unknown species of rat you can name it scientifically after your beloved one. Oh. e quindi sappiate che se vi capitasse mai di trovare una, uh, dei resti di una specie mai vista né conosciuta sul pianeta terra potete dargli il nome di una persona a cui volete bene <laughs> ecco, la vicenda di Padre Ververe è veramente bellissima interessante <laughs> e Frank la, la racconta appunto quasi avvolgendolo a spire arrivando pian piano a scavare, perché poi la cosa interessante è che ci dice anche come lui arriva a trovare contatti, va a parlare con questo, quest'altro, così, e ne emerge questa figura appunto dell'uomo che per poco ha mancato la grande fama, ecco, per, per pochi decine di centimetri, adesso non ricordo un metro e qualcosa, non trova l'uomo Flores che verrà invece scoperto più tardi e questa sarà la grande scoperta. Yes, ho um, I typecasted Father Verhoeven as the man that did not dig deep enough. Uh, it's like an uh, it's like it's like story of his life. But he did find the dwarf elephants, and when he found them, nobody in the world believed it was true. Not only because they are dwarf-sized, but also because they were under, it was impossible to find uh, elephants are from Africa and Asia, and do not belong to the fauna, so was thought, of Flores Indonesia, because it has an Australian type of This goes very deep, but, but he was not believed. He was presented as, as a fraud, as somebody who, who falsified his finds until they came and found and saw the evidence, and they had to revise the, the, the existing theories. So did he not find the humans, the, uh, the hobbits? Yes, but he did have some major, Uh, breakthroughs. Okay. Beh, Devo dire effettivamente che sì, è una sua una storia un po' particolare e mi viene da definirlo, se dovessi dargli, come dire, definirlo in due parole, l'uomo che non è riuscito a scavare sufficientemente arrivando fino, fino sufficientemente in basso, diciamo così, si è fermato un attimo prima. È un po' la storia della sua vita, anche un po' come dire in senso metaforico. Cosa è successo? Che padre Verhoeven eh, ha, eh, ha trovato effettivamente, non ha trovato eh, gli Hobbit, ma ha trovato però i mini elefanti. E eh, Il problema qual è stato? Che non gli credeva nessuno perché eh, intanto perché i mini elefanti cosa vuol dire mini elefanti? Gli elefanti sono grossi, nessuno ci credeva che potessero esistere dei mini elefanti e poi perché comunque scientificamente eh, ci era detto, ci veniva detto che solo Africa e Asia avevano gli elefanti ma sicuramente non un isolotto dell'Indonesia che aveva una fauna assolutamente, come dire, derivata da quella australiana e quindi in sostanza non gli ha creduto nessuno, poverino. Non gli ha creduto nessuno, addirittura l'hanno accusato di, eh, di, di, di inventarsi le cose finché, finché effettivamente a un certo punto si è andati a vedere e a un certo punto ci si è resi conto che non è che raccontasse Panzane, era vero. C'erano i mini elefanti ed erano in Indonesia. E questo ovviamente ha fatto sì che, evidenza alla mano, beh, se sia stato necessario poi ripensare una serie di eh, teorie. Quindi devo dire, ha trovato lui l'Hobbit, eh, il nostro flow? No, effettivamente no. Però sicuramente aveva già fatto un notevole passo avanti per l'umanità. Eh, come spesso accade appunto la scienza a volte eh, viene fatta per piccoli passi, a volte anche per passi laterali, non ci si arriva diversamente ci si arriva di lato e forse se lui non avesse iniziato a scavare gli studiosi successivi non avrebbero mai eh, eh, trovato eh, davvero Flo, ecco allora forse adesso è il momento di raccontare la scoperta di Flo, vera e propria uh, in realtà The Dutch tried and tried and not only Father Verhoeven but then a new group came and a new group because we have these colonial historical ties between Holland and, and Indonesia. And they all failed. They were all uh, paleoanthropologists that did not dig deep enough. Came, enter an Australian, Mike Morwood, in 2004 and he went deeper than, his Dutch predecessors, and he found The Hobbit. Actually, it was Indonesians. Like you see uh, on the picture here, it's not only Father Verhoeven, but also people from Flores, and they found uh, The Hobbit in 2004. Beh, come è successo? È successo che dopo Padre Van noi olandesi ci siamo incaponiti, abbiamo detto ma noi dobbiamo trovare, secondo me, qualcosa ci deve essere qui. E quindi abbiamo mandato anche in virtù dei nostri come dire, dei nostri trascorsi coloniali c'è un rapporto particolare tra questa zona dell'Indonesia, in particolare l'Olanda, e quindi abbiamo mandato poi un altro gruppo di persone che non è riuscita a trovare niente, poi un altro gruppo di, eh, sempre di ricercatori che di nuovo non sono riusciti a trovare niente. E eh, in sostanza, ancora una volta quindi questi paleontropologi non avevano scavato abbastanza, dovevano andare ancora più a fondo, finché un giorno è arrivato eh, Mike Morwood un australiano, e lui sì che ha scavato, ha scavato, ha scavato finché alla fine l'hobbit lo ha trovato e come potete vedere però dalla foto non è che siano stati soltanto olandesi e un australiano a essere coinvolti in questa impresa perché c'erano anche degli abitanti appunto dell'isola di Flores Ecco, e qui forse cominciamo anche a fare il discorso il rapporto con l'altro, il diverso molto spesso anche le grandi scoperte scientifiche ci vengono raccontate come se fossero l'opera di un uomo, di un singolo, di un solitario anzi, molti invece delle scoperte, ritrovamenti, ricerche sono fatti in collaborazione con delle persone del posto, locali altre per noi, noi siamo altri per loro se vogliamo E che spesso vengono anche un po' poco, diciamo, messo in evidenza nella narrazione finale. E' in po' di ricognizione. Well, there is, um, I think there is a whole chain of, in this case, paleoanthropologists that have found important pieces of the puzzle. Bones, teeth, skulls. Yes, uh, there are in museums all over the world. They're fossils, and they are absolutely important fossils. But all of these paleoanthropologists have interpreted their finds and created a story, and it's grandiose. It's epic. It's the story of who we are, where we come from. You have heard about out of Africa, out of Africa one, out of Africa two. Uh, uh, so these stories are not only epic, they are based on very, very, very scarce facts. And I was puzzled writing this book as a writer. I try not to make up things. I, I don't do that because I'm a reporter. But the science of paleoanthropology works with very, very little bones and extremely big stories. Uh, and the stories change over time, time and again. The first hundred years were dominated by man. The last 30, 40 years, there are also female paleoanthropologists and the story has changed again. Sì, questo è assolutamente vero e in realtà, appunto, tutti i passi avanti, le scoperte che vengono fatte sono il risultato non di quello che fa un paleoantropologo da solo, ma di una, diciamo, una catena di paleoantropologi che eh, uno dopo l'altro contribuiscono trovando tanti piccoli pezzettini che poi vengono messi insieme. C'è chi trova un dente, c'è chi trova un osso, c'è chi trova un, um, un cranio. Ecco, tutti questi fossili che adesso si trovano nei più famosi musei di tutto il mondo, sono assolutamente tutti importantissimi. Detto ciò, bisogna anche però eh, sottolineare un altro aspetto che caratterizza la paleoantropologia, cioè il fatto che eh, parte integrante della paleoantropologia è raccontare la storia che sta dietro a questi fossili giusto e quindi appunto ci sono queste storie epiche queste storie assolutamente grandiose Pensam pensiamo alla mia africa poi c'è la mia africa 2 poi insomma nel senso eh, ci sono delle grandi storie che vengono come dire che si, si vengono eh, ispirate proprio e basate su questi fossili che vengono ritrovati e quindi eh, sono storie da un lato sicuramente epiche, eh, dall'altro però ahimè, sono anche storie che ovviamente per forza di cose si basano su pochi fatti alla fine, perché il numero di fossili disponibili è molto limitato. Quindi io scrittore ma anche reporter eh, dentro, insomma fondamentalmente non voglio solo scrivere di storie che chi lo sa se sono vere, perché voglio basarmi invece sui fatti reali. E la paleantropologia, appunto, è caratterizzata invece da pochi ossetti, pezzettini qua e là, e storie gigantesche, storie gigantesche che tra l'altro nella loro epicità cambiano con il trascorrere del tempo e cambiano non una volta ma anche più volte. Soprattutto considerando che per un centinaio di anni i protagonisti assoluti della paleontropologia sono stati uomini e poi soltanto negli ultimi diciamo 30-40 anni sono entrate in gioco anche le paleontropologhe donne e questo ha cambiato molte storie in maniera molto significativa. E parlavamo prima, a pranzo, eh, con che con Sara che in effetti la paleoantropologia, così come l'archeologia, Uh, per certi utilizzo un, un metodo di ricerca che è molto simile a quello della polizia investigativa cosa fanno i poliziotti? investigativa? da piccoli dettagli devono ricostruire lo scenario uh, globale in fondo i paleontropologi e anche gli archeologi da piccoli pezzi, frammenti di ossa di cranio o di un'anfora o di un mattone devono cercare di ricostruire poi l'intera uh, scena con pochissimi elementi, quindi è chiaro che è un grande lavoro anche di narrazione. Eh, eh, tutti i libri di Frank sono eh, dei reportage, fondamentalmente. E in questo, e lui prima diceva: come tutti gli scopritori hanno avuto qualcuno, che aiutava, anche in questo forse più che in altri. Infatti, fin dall'inizio, eh, lui introduce il libro dicendo che nell'anno in cui faceva un corso all'università di Leiden un corso di reportage coinvolge una buona parte dei suoi studenti nella ricerca, nel costruire un reportage eh, su questi temi. Quindi questo libro è nato anche da una collaborazione con gli studenti ed è infatti interessante, a volte anche divertente, alcune osservazioni fatte dagli studenti durante il corso, durante le lezioni che a volte spiazzano anche l'insegnante. Yes, I was in this position. They asked me to teach reportage as an art form at Leiden University. Uh, they always have uh, an author, a writer of liter liter literature. I was honored, and so I had students. And um, uh, I invited them to join me on this journey, not to Indonesia, <laughs> but to um, philosophically, but also doing research about, Uh, about who we think, who do we think we are. And um, uh, let me see, I have some pictures. Well, this is the, the, the, the, the room where we started. It's not very interesting. But we set out as if we were a group of detectives. As you said, like what pieces, do we have a corpse? Yes, we have. It's called FLO. Uh, and then we went to see the Dutch paleoanthropologist. Um, maybe you can see it on the table. There are all these famous skulls. You've heard about them maybe. There is Lucy from Ethiopia. Um, you have um, uh, Homo erectus. You have uh, also a chimpanzee, also Homo sapiens. We have all these skulls on the table and we start out our investigation. And I was fortunate to have 12 students that I not only invited uh, to join me in the research, but they are part of the story in the book. Allora, eh, effettivamente sì, mi è stato chiesto come eh, avviene abbastanza spesso, appunto ogni anno all'Università di eh, Leida appunto chiedono ad un esponente della, diciamo, della, della classe letteraria, insomma non so, uno scrittore in generale, di venire a scuola all'Università e di tenere dei corsi per sei mesi agli studenti, hanno chiesto a me, io ho accettato ben volentieri e quindi mi sono ritrovato appunto con questi studenti i quali sono stati da me eh, invitati a prendere parte a questa ricerca, ahimè non sono venuti in, in Indonesia, mi spiace per loro, ma sono, come dire, il loro coinvolgimento è stato di natura filosofica, ovvero io gli ho chiesto il primo giorno, qui dobbiamo riflettere su una cosa, chi pensiamo di essere? E da lì siamo partiti da quella stanza, un po' tristina che avete visto prima, però comunque pregna perché poi tante cose sono successe dopo. <coughs> Scusate, siamo partiti come dei veri detective, appunto come in un film poliziesco, con degli elementi e dovevamo scoprire che cosa era successo. Quindi ci siamo detti, abbiamo un cadavere? Ce l'abbiamo il cadavere? Certo che ce l'abbiamo, flo, quindi cadavere c'è. Poi abbiamo coinvolto dei paleoantropologi eh, olandesi, ci siamo messi lì attorno a un tavolo, vedete l'immagine, vedete che ci sono dei teschi sul tavolo, Beh, quei teschi lì sono teschi molto famosi, si va da Lucy eh, dell'Etiopia per arrivare all'Homo erectus, per arrivare all'Homo sapiens, uno scimpanzé e da lì insomma, è partita la nostra indagine decisamente poliziesca e devo dire che sono stato molto... Eh, molto felice, molto lieto di avere a che fare con questi studenti perché non solo sono stati invitati a contribuire all'indagine all di per sé ma sono anche diventati poi protagonisti eh, della storia che racconto nel libro sì. ed è interessante che uno dei primi, diciamo, delle prime questioni, se vogliamo chiamare filosofiche no? che si pongono nel momento in cui tu e i tuoi studenti cominciate a vedere, analizzare gli scheletri i resti di questi nostri lontani antenati, e che, chi è normale? Cioè cosa vuol dire essere normali? Ecco, oh, noi siamo normali, ciascuno di noi pensa di essere eh, normale. Apro una parentesi, ieri eh, alla, nella conferenza di apertura al Spiritualità c'è stato un dialogo tra Lilian Turam e padre Zanotelli, e Lilian Turan, calciatore famoso e oggi direttore della Fondazione contro il razzismo, racconta di un episodio in cui lui telefona a un suo amico e chiede a suo amico Pierre: Pierre, come sono io? E Pierre gli dice: Tu sei nero. Bene, e tu come sei? E Pierre gli risponde: Io sono normale. Ecco, eh, ognuno pensa sempre di essere normale. Quindi so ero estremamente lucky di avere tutti these studenti. Uh, the woman in the red shirt the most uh, the, uh she did not believe in evolution she was a student at leiden university and she uh did not accept evolution theory uh the uh woman in the celeste uh, the light blue she's from indonesia uh, uh her she speak malaysian and she did all kinds of research into local, local stories from Flores about small humans that are still existing, uh, that are still being told and retold. Then next to her, there is a student of uh, literature who is a postmodernist who does not believe in facts. Everything is a perception or a concept. Then we have, no, well, it's, I need <laughs> that, I need, To have more perspectives than just mine. Ma cosa vi posso dire? Guardate un attimo questa foto, le persone con cui ho lavorato eh, così strettamente per così tanto tempo. Io sono stato molto fortunato a lavorare con questi studenti. Perché guardate la, eh, la donna che vedete vestita di rosso, beh, nonostante appunto sia eh, all'università di Leida, beh, eh, lei non crede nella teoria dell'evoluzione, dell assolutamente no eppure abbiamo lavorato assieme è stato molto interessante la ragazza che vedete vestita di azzurro nella foto invece arriva dall'indonesia e parla malese quindi grazie al cielo ha avuto accesso a tutta una serie ad esempio di storie che ancora oggi si possono sentire si possono leggere in zona su queste piccole creature che vivevano appunto in questi luoghi e di fianco a lei c'è invece una persona che studia letteratura ed è un postmodernista. quindi dei fatti se ne frega proprio che sono tutte cose concettuali le cose che gli interessano questo per dire cosa? Eh, per dire che io ho bisogno di punti di vista diversi dal mio esatto perché eh, ecco, nel momento in cui noi definiamo una normalità escludiamo gli altri da questo o comunque li tacciamo di anormal anormalità e purtroppo è quello che avviene eh, troppo spesso adesso mi viene in mente un altro libro di fare che stava pura razza bianca Uh, un libro bellissimo in cui lui parte attraverso la storia e tutte le vicende di questi cavalli lipizzani quelli bianchi, belli, particolari che vengono usati nelle parate e che però poi diventa una riflessione sulla classificazione razziale, sul razzismo uh, to court e anche qua il razzista pensa sempre di essere normale e che ad anormali siano gli altri Yet i believe that there are some facts and, and, and some, uh, I think also that facts are becoming scarce and that we live in times that, well, I mean, everybody is talking about alternative facts or fake news. Uh, I think we should uh, not discard like the hard matter if you have a if you find a skull, it's probably a skull. it's, it's there you have to relate to it or think about it or, or, or it's a good starting point i think that also my reportage i, I, I, I, I try to, to have respect for facts. And i think facts are the backbone uh, of stories. And, and, i would, not, I would not go as far as to go into this postmodern discourse and say it's all concepts, it's, it's just the point of view you take, it's a matter of perspective. No, no, no, please. And this is also what I try to teach the students. They were asking very clever questions, but I said, first let's touch these skulls. Let's, let's feel it with your, it's hard matter. Um, let's not skip the actual facts on the table. Hmm. Sì, effettivamente devo dire che io credo nei fatti, mettiamola così: credo che ci siano dei fatti e eh, che questi fatti vadano presi per quello che sono dei fatti, anche se in realtà i fatti sono sempre meno, come dire, ce ne sono sempre meno di fatti eh, al giorno d'oggi, perché quello che sentiamo e vediamo sempre di più sono i eh, fatti, la realtà alternativa, gli, alt, gli alternative facts, le fake news, per capirci, e io penso che, non so, non, non è tanto una buona idea, escludere completamente liquidare tutto quello che in realtà è oggettivo, una realtà eh, tangibile che si può toccare, cioè se trovo un teschio, il teschio c'è, è lì e quindi eh, è reale quel teschio lì, esiste, è un fatto e secondo me quantomeno è un buon punto di partenza soprattutto ad esempio per qualcuno come me che scrive dei reportage, Beh, nello scrivere i miei reportage io ho un grande rispetto per i fatti perché i fatti rappresentano la spina dorsale poi di qualsiasi storia. E tutto questo approccio postmodernista del tipo sì, però dal punto di vista filosofico in realtà quello che conta non è il fatto, ma è il ragionamento, è il concetto, no, per favore, no, assolutamente, io non sono assolutamente d'accordo. E ho cercato appunto di insegnare ai miei studenti proprio questo tipo di approccio, loro all'inizio erano super entusiasti, mi facevano tante domande, ma io li ho subito fermati e ho detto un momento, prima siamo qua intorno a questo tavolo, cosa facciamo adesso? Tocchiamoli questi teschi, ce li abbiamo davanti, ce li abbiamo qui, sono una cosa fisica davanti a noi. Prima. Tocchiamoli, rendiamoci conto che esistono veramente e poi possiamo anche discuterne, ma prima assolutamente non si può, cioè non si può andare da nessuna parte se si evita di eh, rapportarsi in primis con i fatti che ti stanno davanti. E il, il racconto che Frank fa di tutta la vicenda, la vicenda dell'Homo sì. floresiensis, sì, sì. È un po' la, il fil rouge, la, la spina dorsale. Ma poi ha molte eh, diramazioni, e, e ogni volta eh, ecco, questi rami vengono approfonditi. Eh, prima, lui ha accennato, ecco, la signora che, appunto, eh, non crede all'evoluzione, e, e quindi affronta anche più il tema del creazionismo, che è eh, forse molto più diffuso di, di quanto si pensi. Allo stesso tempo. Dall'altro lato viene affrontata anche da un punto di vista storico, teorico e scientifico, la teoria di Darwin, eh, delle evoluzioni e, eh, e anche come viene costruito proprio il processo scientifico, appunto, che può essere, proprio perché è scientifico, può essere smentito ogni volta da prove eh, più robuste, a differenza invece delle, dei dogmi teorici che non possono essere smentiti da prove. Marco, what's your question? <laughs> e la domanda, Marco? No, la domanda è appunto su questo, della riflessione sul fatto che il processo scientifico appunto è in continua evoluzione, eh, si riconfigura, come diciamo all'inizio, a seconda delle nuove scoperte, se ci sono delle prove necessarie appunto, dei fatti. Sì, yes, ma in questo campo, che non ho mai visto un campo anthropology your field and especially paleoanthropology it's because there are very may may, may I, I, i i point at this um arguably this is the starting point of the science of of of paleoanthropology paleoanthropology is like the anthropology that you cannot uh, find records investigation archives interviews it is ancestors, they don't talk, they have only left their remains or maybe uh, uh, some tools. Um, so then this was <coughs> found and this is revered in Holland, uh, even this is one of the top ten, uh, absolutely top five maybe, most important fossils on earth, uh, it was discovered in 1892 also in Indonesia by a son of a pharmacist from Maastricht. And we consider it like very chauvinistically as the night watch, Rembrandt's night watch of anthropology. <laughs> and it was presented also by the Dutch as the missing link between apes and humans at the Paris World Exhibition in the year 1900. So under the newly built Eiffel Tower, the Dutch presented, we found the missing link. Finally, we have found it. Look, this is it. And I, I, I like that kind of stories, but if you look back, it's still an important fossil, but it's not the missing link anymore. So, the story evolves. The interpretation evolves. Stories evolve like species do in nature. Allora, questa cosa che state vedendo, no, non lo dico io, l'ha detto lui. Allora, arguably, <laughs> eh, diciamo che, secondo alcuni, secondo il pensiero corrente, mettiamola così effettivamente l'inizio eh, della scienza della palantropologia è proprio data da cose come quella che vediamo in questa foto. Cioè cosa intendo dire? Intendo dire che a differenza dell'antropologia che studia ma ha delle fonti, può rivolgersi a qualcuno, può vedere qualcosa. La paleantropologia invece è come se non avesse nulla su cui lavorare, non può andare a intervistare un fossile di, di qualcuno che magari è vissuto centinaia di anni eh, di secoli fa. Quindi si basa esclusivamente su eh, i, questi resti, appunto, questi fossili che troviamo. Ed effettivamente eh, quello che vi mostro qui è qualcosa di cui gli olandesi vanno estremamente fieri e che hanno cominciato veramente a, insomma, a raccontare a dritta e a manca quanto era importante uno dei principali dieci fossili al mondo, no no, anzi uno dei principali cinque fossili al mondo, uno dei più importanti in assoluto, scoperto nel 1892 in Indonesia dal figlio di un farmacista di Maastricht. È un po' per noi olandesi la ronda di notte di Rembrandt dei fossili, per capirci. Insomma, capite l'importanza che noi attribuiamo a questa cosa che voi state vedendo sullo schermo. Ed è stata presentata dagli olandesi come il fossile che rappresenta un po' l'anello mancante tra eh, la, la scimmia e l'uomo in sostanza. Questo anello mancante a cui anelavano tutti e tutti volevano scoprirlo ed ecco che gli olandesi ce lo propongono su un piatto d'argento nel 1900 a Parigi sotto la Tura Eiffel appena costruita, arrivano gli olandesi e dicono «Guardate, abbiamo trovato l'anello mancante». Allora, la storia mi piace tantissimo, devo dire. Detto ciò, è sicuramente ha tutt'oggi eh, tutt un fossile estremamente importante, ma non è l'anello mancante, perché? perché nel frattempo da allora sono successe altre cose, sono state scoperte altre cose, quindi la storia eh, ha fatto dei passi avanti, la ricerca scientifica ha fatto dei passi avanti e quindi appunto, esattamente come le specie viventi, anche le storie cambiano. E Proprio l'idea dell'anello mancante, se vogliamo, ci lega un po' al titolo italiano del libro, noi umani, no? Perché è quel saltino, c'è cioè quel momento in cui smettiamo di essere scimmie, no? tutti cercano. Oggi sappiamo che gli scienziati sanno che non c'è stato un anello mancante, però è, è sempre stato. È significativo che ci sia stata la ricerca di quel momento. Nel racconto che, che tu fai e, e soprattutto nel dialogo con alcuni studenti eh, emerge spesso questo discorso appunto chi siamo, dove finiamo, in cosa siamo diversi dagli animali no? e eh, ci sono alcuni tuoi studenti che sminuiscono ogni tentativo di, creare, di segnare delle differenze tra umani e animali. E devo dire che oggi è una tendenza molto in voga, si parla anche non so, di piante che dialogano tra di loro, quindi di, di smontare. Tu eh, hai sempre una posizione piuttosto scettica eh, su questo, sul fatto che non ci sia una differenza tra la specie umana e, eh, e, e gli animali almeno I così mi sembato dal libro yes i think there is um there are many fundamental differences i think i believe between humans and the other mammals the other animals uh definitely we are mammals uh but not all mammals are human it's only us Um the only species that can wipe out life on Earth. For start. sì, effettivamente io sono convinto che ci sia una differenza tra gli umani, gli esseri umani e gli altri, le altre creature viventi. Tra gli altri mammiferi, ad esempio, perché è vero che noi siamo mammiferi, ma non tutti i mammiferi sono esseri umani credo anche ad esempio tanto per cominciare che noi siamo l'unica razza che vive su questo pianeta, l'unica specie che vive su questo pianeta che può distruggere tutto in un, in un secondo e altri non lo possono fare. More importantly I think uh uh we have escaped or defied natural selection and replaced it by artificial uh we do influence we do manipulate our own reproduction and we climb to the top of the food chain. Um, we are next November we are 8 billion on this planet and we ha behave badly. <laughs> mm -hmm. <All> right. <laughs> Forse gli unici direi, sì, direi, gli unici a essere sfuggiti oppure comunque ad aver, a esserci messi proprio di, di, di puzzo buono a cercare di evitarla questa cosa, cioè di evitare la, la selezione naturale, perché noi facciamo invece una selezione artificiale adesso, noi siamo riusciti a manipolare la nostra eh, riproduzione. E quindi siamo riusciti anche in questo modo a salire, e ci crediamo appunto di esserci lì in alto, in, al, in cima alla eh, catena alimentare. E non dimentichiamoci che a novembre saremo, eh, arriveremo al traguardo degli 8 miliardi di persone e francamente non è che ci comportiamo molto bene. E c'è che specie, It's that we render art. Uh wow. We render literature. Uh we are the storytelling animals. And we also believe in the concepts, the ideas, the vistas that we with our imagination we erect. Right. E poi però c'è anche un lato bello della nostra specie, se vogliamo, che ci caratterizza e ci differenzia dalle altre, ovvero l'arte, eh, la letteratura, il fatto di essere degli animali che raccontano storie, che, che vivono di storie, e eh, che credono eh, nelle idee, nei concetti e anche nelle, come dire, nelle viste, nei panorami splendidi che con la nostra immaginazione riusciamo a creare. There's one thing I also very much like in this discussion between distinction between animals and, and, and humans. Uh, I think it's Peter Sloterdijk, the, the German philosopher, uh, that has pointed out how many, uh, he calls it prothesis. Prothesis? Prothesis. Prothesis. Prothesis. We have um, our memory, it's probably in archives. Our capacity to uh, calculate, we have electronic calculators. Uh, everything, not only our eyesight is enhanced by glasses or lenses. That's a real prothesis. But we are outsourcing everything that we cannot naturally do. Flying, well, we cannot well we can i came by airplane uh so so we have outsourced all these things that we cannot do by technology uh i think there's no other species that that that does that okay. e poi c'è un altro aspetto a me piace molto riflettere su queste differenze che che che separano noi dagli animali e ehm, c'è eh, ad esempio un filosofo tedesco di cui scusatemi ma il nome non l'ho colto Peter? Peter Sloterdijk ecco, Jeremy. andate a cercarvelo. <ride> che parla di una interessantissima ha un'interessantissima interpretazione dell'uomo e di come noi oggi viviamo grazie a tutta una serie di protesi che cosa intende dire? intende dire che ad esempio la memoria sì, la memoria ci serve però fino a un certo punto perché abbiamo gli archivi poi c'è la capacità di calcolo, che anche quella ci serve, però abbiamo la calcolatrice, quindi alla fine lo fa qualcun altro il calcolo. La vista, non vediamo magari bene lontano, Beh, abbiamo gli occhiali, ad esempio, questa è una protesi vera e propria. Eh, e quello che comunque non possiamo fare, oltre a tutto questo, noi facciamo l'outsourcing, lo facciamo fare da qualcun altro grazie alla tecnologia, per dire non possiamo volare, io sono venuto qui volando quindi appunto affidandoci alla tecnologia eh, riusciamo a fare quello che da soli non possiamo fare e questo questo outsourcing di quello che noi non riusciamo a fare da soli secondo me ci distingue appunto dalle altre specie sì e forse sono pienamente d'accordo aggiungerei anche una cosa, la capacità di immaginare qualcosa che non c'è ancora, di immaginare un futuro ed è credo la stessa Uh, energia, lo stesso desiderio lo stesso, che ha spinto per esempio gli uomini da padre Ferreira a Dubois a, Verwood, a tutte le persone e tutti i paleontologi e tutti i ricercatori di qualunque scienza a cercare qualcosa che si intuisce si spera, si ipotizza che ci sia e, e poi in qualche caso lo si trova, in qualche caso lo si manca di qualche metro, però è sempre ecco, questa voglia di cercare quello che non c'è ancora, di non accontentarsi in quello che c'è Yes, and then I go to this uh, particular photo because it's, it's we, we try, that's, that's very, we strive. I think we have ambitions and, and dreams, and I, without dreams and without desires and ambition and things like that, I, I wouldn't be here, I wouldn't be talking to you. I think it's a good thing that we, we, we try, it, for example, to make the world better, or anyway. Uh, but we end up under a gravestone or we return to the earth as ashes. This is uh, the pharmacist's son, mm -hmm. Eugene Dubois, who found the missing link or presented the missing link to the world. He was young, ambitious. He was a professor, you see him. And he was an angry old man. He was so angry and so, um, well, you have to read the, the story. It's, it's, it's very sad how he ended, but he didn't trust anybody and he protected his skull uh, to the very end. Nobody was allowed to see it anymore. People from the Smithsonian Institute in Washington came to visit him to ask for the bones and he had his uh, mate say that he wasn't at home. Um, so there are many, many stories about how he died in 1940. But then he was buried. And you see this is not a pirate from the Caribbean. This is the image of his finds. And during life, he was on top of them. He was looking for the bones. Afterwards, he is laying under his, Trophies. Nella foto, volevo mostrarvi appunto la foto che avete visto, ecco esatto, che avete visto poc'anzi. Eh, sì, sono d'accordissimo Marco, effettivamente penso che tutti noi in sostanza ehm, siamo alla ricerca di qualcosa e ci affanniamo, cerchiamo di arrivarci a quel qualcosa, abbiamo l'ambizione che ci guida, abbiamo i sogni che ci guidano. E se io non avessi avuto ambizione o sogni non sarei qui oggi, non sarei qui a parlarvi di niente in sostanza. Ecco, questo sicuramente è molto vero. Ehm, di, cosa, di cosa ci occupiamo? Anche ci occupiamo magari in maniera molto ambiziosa in questo senso sì, di voler rendere il mondo un posto migliore, qualcosa che effettivamente facciamo solo eh, noi umani. Anche se poi alla fine finiamo sottoterra, proprio come questi eh, pezzettini di ossa che poi si vanno a ritrovare secoli dopo. E in questo senso vi mostro questa immagine che è appunto di questo signore di Maastricht, il figlio del farmacista, Eugène Dubois, che poi è quello che l'ha trovato davvero, il missing link, il legame, l'anello mancante appunto. E qui lo vedete da giovane, poi un po' più grande, e poi lo vedete un vecchio incarognito che ce l'ha con tutti e non vuole avere nulla a che fare con nessuno a un certo punto. Non vi dico di più, ma troverete molte informazioni a riguardo del, nel libro, perché effettivamente, a parte gli scherzi, è una storia un po' triste questa, è vero. Ma alla fine della sua vita lui non si fidava più di assolutamente nessuno e il suo teschio se lo teneva stretto e non lo voleva neanche far vedere più a nessuno, tant'è che addirittura quando dagli, um, dagli Stati Uniti, da Washington, arrivano, arriva una delegazione dello Smithsonian, della Smithsonian Institution e, e gli chiede per favore, possiamo almeno vederle, eh, queste, vederle questi, questi reperti così importanti, lui manco gli apre la porta e fa dire alla... alla Domestica che non è neanche in casa. Ecco, eh, nel 1940 Dubois muore e viene ovviamente seppellito. E viene seppellito e questa appunto è la sua tomba, che non è la tomba dei pirati dei Caraibi, ma è la tomba appunto di Eugène Dubois. E eh, perché ha questa tomba? Beh, perché appunto quando era in vita, lui era sopra, e eh, i, i fossili che ritrovava erano sotto di lui e poi da morto lui è finito sotto e quello che lui ha trovato è rimasto sopra e con queste bellissime parole ringrazio Frank per questa e Sara per la bellissima traduzione